Entriamo nella terza e ultima parte del, del discorso e mi sta particolarmente a cuore perché si tratta, de, passiamo al sodo, in quanto si tratta delle ore più dure che potremmo o probabilmente avremo qui giù. Il più grande soggetto è che questa parte, questo discorso non sprigioni paura in voi, ma consolazione, quello che dico, da un lato non la puoi schivare, nessuno di noi la può schivare, ma ti dà la possibilità di sapere come ti puoi o dovresti comportarti o devi comportarti. Se vuoi superare in, in salvezza, un po' come una donna che si prepara un parto, non lo può schivare, una volta che il bimbo è in pancia deve uscire e a quest'ora ti prepara questo e prego che non sia nessuna paura a dominare qui che ti accorgi che parlo di quello che già sperimenti, non è una cosa che già deve arrivare, il tempo è già qui, quello che viene è già stato qui, non puoi sperimentare cosa già avuto in piccolo che ti ha insegnato a, a superare la situazione. Preghiamo ancora brevemente perché qui c'è un campo di battaglia dove potenze diaboliche si avventano sempre di nuovo per portarci in panico anziché farci riconoscere, capire, essere edificati dal contenuto di quello che viene detto. Padre Celeste, tu hai preparato queste vie per noi che viviamo qui, che maturiamo, che attraverso questi processi veniamo condotti questi processi come di morte che sperimentiamo tutto il tempo essere come gettati attraverso tutte le cose, tragedie, politiche, politiche, economiche, eccetera. Tutte le cose cattive che ci toccano, grazie che nel tuo piano questo è già contenuto, che tu sei la via per noi e hai preparato una via che possiamo percorrere anche nell'ora più dura, in questa fase decisiva dove si sigilla l'autonomia che sperimentiamo il trionfo. Guidaci Signore affinché ogni persona che lo sente adesso è abilitata a reggere nell'ora della prova che questa parola rimanga come forza che dà orientamento, forza, capacità di regnare, reggere anche nell'ora più pesante. Siamo uniti a te. Amen. Ok, questa terza parte. Parlo sempre di nuovo anche dell'essere preparato e individuale. L'individuo deve entrare nell'autonomia. La domanda è qual è l'autonomia compiuta? Parliamo della perfezione, ma alla fine... Tutto alla fine chiuderemo il sacco dove parleremo dell'autonomia collettiva perché questa non è null'altro che la somma degli individui che sono uniti assieme, ok? Quindi non pensate quando parlerà finalmente del tema arriverà. L'autonomia collettiva è piuttosto nel nostro compito, nella via che facciamo assieme, nei servizi che facciamo insieme, più che in altro. Quindi seguiamo con la domanda cos'è l'autonomia compiuta, perfetta? Lo faccio in modo biblico perché vengo dal lato cristiano e rispondo alla domanda qual è l'autonomia compiuta? Con questa risposta, l'autonomia perfetta, se Dio ci può dire come a Mosè cosa gridi a me, alza la tua mano e dividi tu il mare chi ha seguito un po' questa storia, la conosce, davanti c'era il mare rosso, dietro di loro gli egiziani in attacco, gli ebrei si sono stati liberati dall'epoca della schiavitù, Mosè li ha condotti fuori, conoscete la storia delle dieci piaghe, storia biblica. L'uscita dall'Egitto, il faraone si è adirato, li ha seguiti con tutto l'esercito egiziano, li blocca davanti al, al Mar Rosso, 600.000 persone più, dietro di loro gli egiziani, davanti al Mar Rosso. Mosè grida a Dio, vedi un uomo, un essere umano indifeso, grida a Dio, il condottiero di questo popolo, contro la sua propria volontà, perché la navigazione divina, autonoma, l'ha posto lì, questo lo fa, e lui grida, aiuta Dio, aiuta Dio. Qual è la risposta? Perché gridi a me? Come gli risponderemmo? Tu sei Dio. Io sono uomo, non posso far nulla qui. Guardali, guarda là. Davanti e dietro. Questo mostra cosa significa l'autonomia compiuta. Cosa gridi a me, dice il Signore. Tu sei adulto, gli diresti. Alza la tua mano e dividi tu il mare. Chi si oppone qui e dice, sì, posso alzare la mia mano, ma cosa serve? Non posso mica dividere il mare. Se Mosè avesse risposto così sarebbe stato morto e tutti sarebbero morti. Questa è la realtà come succede. Dio ci porta nell'autonomia compiuta, portandoci alla posizione in cui dice adesso lo fai tu, adesso smetti di gridare a me, voglio che tu nella tua fede, col, che alzi il bastone della fede, che ordini in fede, che ordini al mare di dividersi, e allora lo dividerò, ma se non lo dici, non lo farò. Lo capisci? Completamente in azione, totalmente in azione. Il mare adesso, questa immagine, lo possiamo applicare anche tipologicamente, sono delle lezioni per noi. Il mare, capito tipologicamente come immagine, come nostra eh, mancanza di via d'uscita, che sia nella vita privata, famiglia, lavoro, Assoluta mancanza di vie d'uscita visibili, tutti i problemi dei popoli, ma anche tutte le cose interiori di questi sali e scendi. Nella Bibbia tipologicamente parla delle onde del mare che, che spumeggiano. Questa immagine parla delle nostre mancanze, dei peccati, delle impurezze. Quindi tutto quello che ci obera, l'autonomia compiuta, vuole che domini su questo, tu da solo, per te. E se lo fa ognuno, allora diventiamo tutti insieme in autonomia collettiva. Ma senza quella individuale non esiste neanche quella collettiva. Prima di entrare in una squadra, ti alleni da solo, che sia nella musica, nello sport, eccetera. L'autonomia è lì dove tu inizi a parlare in fede, dove tu dici, io sono l'uomo, io sono la donna, io sono il bambino, non aspetto più qualcun altro, io vado avanti, nella mia forza, così come sono, e il cielo sarà con me, non guardo a me chi sono io, cosa riesco a fare io, se alzo la mia mano, cosa vuoi che succeda? Già tanti hanno alzato la mano al Mar Rosso, non si è diviso, ma se ci sta Dio dietro, e il cielo agisce attraverso me, e vuole che io alzo la mano in fede, e dico, questa catastrofe qua fuori che sia la catastrofe con i media o la catastrofe con l'industria farmaceutica, con cartelli finanziari, non aspetto più qualche altro da fuori, io sono l'uomo, io la faccio finita qua, ho detto più di vent'anni fa quando sono stato attaccato dai media e ho capito che non stamperanno mai una rettifica, mi attaccano sempre solo peggio. Un tratto è arrivato a quell'ora che ho detto, Signore aiutami, ha detto questo, alzati tu. Falla finita tu con i media, portali tu in ginocchio. Ok, ok, che mandato. Lo faccio, Signore, lo faccio. Entro pochi anni è tutto cambiato così che milioni dicono tutti la stessa cosa. Media di menzogne, media di menzogne. Questo è successo perché hanno attaccato Dio in me siamo diventati milioni, dalla più grande debolezza, come Mosè davanti e dietro incastrato, devi iniziare, devi seguire lo spirito, entrare nell'autonomia autonomia compiuta, che non hai più paura che mandi a quel paese i media e dici ora vi supero tutti. Ho detto al più grande trasmittente in, in Europa, ho detto vedrete che noi saliamo e voi scendete e così è successo. Senza paura, capite? <coughs> E con ogni attacco che hanno fatto, lo puoi vedere nelle nostre statistiche, siamo sempre saliti di sette volte di più, spettatori, anche nell'ultima battaglia che è stata la peggiore di tutti i tempi, ci hanno riempito di menzogne, c'era tutta la, la sporcizia dell'inferno che è arrivata sulle persone, c'è gente per strada che mi tratta con disgusto, ma non importa, non lo racconto, dico solo, guarda le nostre statistiche siamo saliti di nuovo tantissimo, molto di più, Dio agirà attraverso di me, ho detto all'ultimo che mi ha intervistato, leggete il mio libro Signore delle trasformazioni prima che lo sapete, prima che venite a intervistarmi, non intendo il Sase, quello lì che ha qualche forza super, loro attaccano Dio, vedi, la divina provvidenza, la matrice opererà attraverso di me, glielo ho detto in faccia, hanno attaccato peggio che mai, perché la storia non è finita. Ma io vado avanti, io fa la faccio finita con i media. Io affronto la Big Pharma, io affronto i patti satanici già da anni, già dal primo giorno. Sono stato avvertito: domani ti uccidono. E se sono morto, sono morto. Ma io vivrò e annuncerò la gloria di Dio. Autonoma significa, sotto il mandato di Dio, portare salvezza e chiarezza nel mondo portare le realtà spirituali attraverso se stessi, senza star lì passivamente, parlare di un salvatore da fuori. Tu stesso sei il salvatore. Questo è il messaggio del, dell'autonomia perfetta. Tu stesso sei il salvatore. E certo si può dire, ma non è una blasfemia, aspetta, Dio è la più grande virtù, dirà ogni cristiano ogni religioso te lo dice. Io ti dico no in questo caso, no. Sai perché no? Perché l'aiuto da fuori è già venuto. Nel nostro caso, nel caso del mondo, Gesù è venuto, ha portato alla luce che siamo esseri immortali con la sua risurrezione ci ha dimostrato cosa significa veramente essere un essere umano certo noi cristiani l'abbiamo cambiato lo dico in modo generico noi cristiani, i cristiani e i giudei sono i peggiori nemici della verità perché abbiamo distrutto la Bibbia con la nostra condotta di vita e la malcomprensione noi siamo i peggiori impeditori dell'agire di Dio sotto il cielo ogni musulmano solo quelli sinceri ovviamente ogni musulmano ha una sensibilità cento volte navigata meglio che qualsiasi cristiano, cristiano tradizionale. Capisci? Se troviamo gente che amano la verità, che subito reagiscono quando entrano in contatto con la verità, tutte le religioni, non intendo le chiese, eccetera, tutte le religioni strane, diciamo così. Tutto quello che non è cristiano reagisce prima, sensi, più sensibilmente all'agire di Dio, prima che i cristiani giudei siamo i peggiori ostacoli, dico noi forfettariamente per cristiani, perché a noi è rivolta e invece la distruggiamo e la diffondiamo in modo sbagliato. Devo di nuovo stare attento, se no facciamo due ore? L'aiuto è venuto, lo Spirito di Dio è stato versato, è stato dimostrato a Pentecoste, è arrivato lo Spirito di Dio su tutta la carne. È diventato chiaro a tutti che Dio abita in loro e c'è per tutti, che non è contro di loro ma per loro, che è con loro, che è con loro per agire contro tutto il male sotto questo cielo, per resistere, per vincere. Questo era il messaggio di Pentecoste con forza e Spirito Santo. Gesù ha parlato dell'autonomia di tutte le persone e ha messo se stesso come modello, come esempio per essere uguali a lui, addirittura per compiere opere più grandi delle sue, ha detto. Perché aveva solo tre anni per agire. E fino alla vittoria sulla morte, Gesù ha detto, tutto è possibile a chi confida, alla sua testimonianza che lui ha portato, che ha manifestato, e ha operato ogni segno e miracolo pensabile, che era possibile, e voi farete la stessa cosa se confidate, sono venuto per mostrarvi che questo è in voi, e agite autonomamente, fino all'autonomia perfetta, dicendo, io adesso domino, io domino adesso, ma non in un, una comprensione ego individualistica, spero che il fondamento adesso è bastato per chiarirlo questo, che non cadiamo indietro in pensieri, non si deve entrare in un, in un ruolo di macio, oh, io sono un eroe adesso. Non sei nulla davanti a Dio, lui è tutto. Ma il nulla si unisce al tutto e il nulla diventa anche il tutto. Quindi se dico ora regno, dico che ora seguo questo spirito che ha il sopravvento qui. Il peccato, la morte, il diavolo perdono la loro presa su di me d'ora in poi, dice una persona matura. Ogni giorno, ogni momento di più, d'ora in poi regnerò anche su ogni potenza negativa, sia attraverso la malattia o attraverso processi di morte, sia attraverso l'infermità o il crollo di nervi. Prendete quello che volete, mi innalzerò, vivrò e dichiarerò la gloria di Dio perché io sono colui che sono, dice l'uomo nella vera umiltà. E questo ovviamente è una persona con le orecchie non circoncise lo sentirà in modo completamente sbagliato. Così poi ci sarà di nuovo nei giornali, Sasek ha predicato di essere io sono. Sì sì, hanno ragione sulla formulazione, ma sbagliano completamente sul contenuto. Vedete, egli è io sono, disse a Mosè, questo Dio che ha creato i cieli e la terra, io sono, di al faraone, io sono, ti ha mandato, digli, e qui arriva la formula, io sono colui che sono. I cristiani e gli ebrei non l'hanno mai capito, ma non era altro che Dio che diceva, Mosè, di di te stesso, io sono. Io Mosè sono colui che sono, avete capito? Io Mosè sono io sono. D'ora in poi io sono Dio su di te. Ed è così che Dio ha formulato la cosa: farò di te Dio, e di Aaron il tuo profeta, sono tutte parole, capite? Ma è lì che sta andando. Bisogna imparare a dire, sono efficace qui al posto di Dio, Dio opera attraverso di me, sono il suo corpo, capite? Cristo, sta scritto, siede alla destra di Dio finché tutti i nemici non saranno sottomessi a Lui. Cosa sta facendo lassù? Sta aspettando che raggiungiate la piena maturità, autonomia, la maturità completa. E di questo che parleremo in questa terza parte, ci arriveremo. Oggi parliamo, ripeto brevemente, Cinque livelli di autonomia. Il primo livello sei tu stesso come essere umano, uomo che nasce nel mondo. Il secondo è l'autonomia nello spirito, come il cortile. Il terzo è l'autonomia la collettiva, in loco, il santuario. Il quarto è l'autonomia la internazionale come organismo, santissimo. Autonomia internazionale come organismo, il quinto è l'epoca dell'autonomia, il Kairos, il momento in cui arriva la maturità, la stagione per questa maturità, questa autonomia. E questo inizia adesso. Mille anni fa, 500 anni fa non potevi farlo quello che facciamo, perché adesso è il momento. Adesso è possibile, è la stagione. Quando il Kairos era compiuto, gli ho mandato lo spirito del suo figlio. Letteralmente lo spirito della figliolanza, ovvero lo spirito dell'autonomia. Ora è il momento, ora puoi cavalcare l'onda, lo puoi vivere meglio che mai prima. Un esoterico direbbe, adesso le stelle sono favorevoli. Ma è perché è giunta l'epoca. Ma adesso arriviamo alla domanda. Adesso diventa scottante. Chi è in grado di raggiungere la maturità completa? Chi è esattamente? Perché non tutti ne sono in grado. Questo dovete capirlo. Vi dico la formula. Adesso non ti spaventi, ma lo ti rallegri. Solo i più deboli. Solo i più deboli possono raggiungere l'autonomia compiuta. Questo è un paradosso, stai attento. Le realtà spirituali sono... Sempre di nuovo come un paradosso, sembra una, una contraddizione, ma è un fatto compiuto, perché solo chi è debole in se stesso, come un Mosè, che dice, «Cosa ci faccio qui come essere umano? Sono completamente perso, ero un pastore di bestiame!» Dio gli dice, «Solo perché sei così debole, adesso sei capace di far agire me attraverso di te!» «Solo i più deboli, vi ricordate?» Matteo 18,3, se non venite trasformati come bambini, non entrerete affatto nel regno di Dio, dei cieli. È una forma passiva, si diventa bambini, ci si abbandona all'impotenza. Non lo ripeto più, anche se ripeto certe cose in ogni parte, per il caso che si ascolti solo quella da sola, per non perdere i fattori più importanti. Che cos'è la piena autonomia? La mia risposta, ancora una volta, la piena autonomia consiste nel fluire assieme allo, alla legge dello spirito della vita e questo a tutti i livelli. Questa è la piena autonomia, ovvero ovunque operi in noi lo spirito di pace e di vita di Dio, che è una pace incomparabilmente diversa da qualsiasi altra cosa che conosciamo, se seguiamo questo spirito, questo porta a questa perfetta, perfetta autonomia, come si mostra l'essere il carattere di questa autonomia. Cerchiamo un paio di esempi dalla pratica. Cosa succede con un essere umano che entra nella perfezione dell'autonomia? Si mostra così che poi so dire io sono il cooperante. Prima ho detto io sono colui che sono. Io sono il corpo. Io sono il responsabile. Io sono il cooperante. Io sono responsabile. Io sono colui che sono, puoi dire anche io sono il Logos, il Logos è la forza, la forza che partorisce l'intero mondo, così sta scritto, la forza divina che ha creato tutto, incluso te, senza di questo nulla è diventato, puoi dire io sono il Logos, il Logos continua a lavorare, io sono il suo corpo, e vedete, questa è l'indole, in che modo, in che opere si mostra questa autonomia? Ci sarebbero ore e ore solo da raccontare, ma prendo la, la punta di una montagna, di un iceberg, che è particolarmente importante, perché è sempre la cosa decisiva nella nostra vita, che impariamo a padroneggiarlo. Quali sono i punti focali nelle opere dell'autonomia, dello spirito autonomo? Gesù l'ha formulato così, ha detto in Giovanni 13, 34: vi do una nuova legge, un nuovo comandamento che vi amiate, così che come vi ho amato io, così vi amate anche voi. Ah, che storia vecchia. C'era già scritto nel Vecchio Testamento, amate, amatevi gli uni gli altri. Ma no, è tutta una cosa nuova che porta Gesù. In latino dice, vi do un nuovo mandato, non legge, un mandato. è un incarico. Amarvi come vi ho amato io. Questa è una cosa nuova. Non l'amore come si è conosciuto nel Vecchio Testamento, che si conosceva già ovunque in tutte le religioni, ma una nuova qualità del, dell'autonomia, dell'amore autonomo. Cosa lo caratterizza? Significa amare in modo rispettivo al compimento. Cioè abbiamo davanti agli occhi l'autonomia dell'intero. Abbiamo davanti agli occhi il corpo di Dio che si sta formando, che l'umanità deve essere corpo disponibile, che arrivi all'autonomia insieme. Tutto quello che promuove che l'umanità che, che arriva a questa autonomia, quello è amore. Non, ah sì, ti voglio bene, a te sì, a te no. La domanda è sempre cosa promuove il prossimo in questa autonomia collettiva. Questo è l'amore che ci vuole. Come io vi ho amato, ha detto Gesù. Significa, dobbiamo osservare, se rileggiamo una volta la Bibbia, come ha amato Gesù. Lo vedi incredibilmente secco e tosto con la gente. L'avete mai notato? E questa forma dell'amore ce l'ha assegnata come nuovo mandato. Un mandato di autonomia. Seguono degli esempi. Proprio come Gesù, la gente che lo incontra sempre di nuovo, dobbiamo buttarla in questi deserti roventi o acque tormentose per dire abbandonare all'autonomia, se necessario spingerli nel crogiolo se non c'è altro modo, perché affinché i punti deboli che, che li stanno di traverso, che sono di ostacolo alla gente per entrare in questa autonomia, che vengono spazzati via tramite l'esperienza perché devono superare per la forza della propria fede e superare da soli le proprie debolezze. Per esempio, arriva uno a Gesù, e Gesù l'uomo, un tipo interessante, no? Così, viene, così sta scritto, Gesù l'uomo, perché sta scritto? Vi do un nuovo mandato di amare come ho amato io. E dopo questa frase, Gesù l'uomo, di seguito c'è scritto, Gesù disse all'uomo, vai, vendi tutto quello che hai e seguimi. Hai visto? Eccolo, è questo. Amate come vi ho amato io. Che amore è, concretamente? Becca il punto debole di quell'uomo. Aveva troppi soldi. Non è un trucco dai predicatori per beccare i soldi della gente. No, è così che funziona la forza autonoma. Questo era il punto debole che isolava l'uomo da tutto perché accumulava le sue ricchezze, non era presente per l'intero. Se ne andò addolorato. In questo modo Gesù lo ha amato verso la meta. Arriva un altro che vuole godere della sicurezza di questa nuova setta. Voglio andare con te ovunque tu vada. Come lo ama Gesù? Dice, gli uccelli hanno nidi, le volpi hanno tane, ma il figlio dell'uomo non ha luogo dove appoggiare il capo. Gli dice dall'inizio, ogni lusso non c'è più, ogni comodità, ogni possibilità di comfort terrestre. Vedete, e già scappano di nuovo tutti. L'altro dice, voglio prima seppellire mio padre. Dice, lascia seppellire i morti i loro morti. Amato in questo modo, la gente si scioccava li mandò nel deserto, come si dice nel linguaggio spirituale, lì potevano lavorare, e lottare con se stessi, ma la meta era sempre più vicino a te mio Dio, più vicino alla realtà e vedete Dio non, è, non agisce in modo delicato, non è affatto delicato, egli stesso purifica e completa l'autonomia di tutti noi nel battesimo del fuoco, nel battesimo dell'autonomia, Devo semplicemente dirlo ora proprio come è stato profetizzato su Gesù nel Salmo 22 e ora forse ti sorprendi che io dica è stato profetizzato anche su Gesù. Gesù ha detto tutto ciò che è scritto nella Bibbia è scritto anche per me. La Bibbia è stata scritta perché potessimo conoscere il percorso che ci avrebbe condotto, le esperienze che avremmo vissuto. Sono tutte le esperienze che sono già state fatte lì, che sono stati evidenziati con i loro successi e fallimenti. Si può impararne, si può superare, vincere se imparate da essa, altrimenti, come ho detto all'inizio, perirete. In Luca 12,50 Gesù dice... Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono limitato finché non, è, non sia compiuto. Ecco, qui parla della croce, decisamente, parla della croce, vedi? E il Salmo 22 è una perfetta anticipazione, una profezia che descrive la scena della crocifissione dalla A alla Z in modo preciso è conforme con tutto il Nuovo Testamento. Ma è stato scritto 700 anni prima? E vedi quello che Gesù ha sofferto? è riassunto perfettamente. Era il suo battesimo d'autonomia, il suo battesimo di perfezione. Esaminiamolo perché anche qui ci troviamo, anche noi ci troviamo su questa strada. E a questo punto la gente riceve paura. Oh no, battesimo del fuoco, stiamo già abbastanza male. Questo è il battesimo del fuoco. Tu sei già in questo battesimo. Quello che hai sperimentato con le menzogne del covid ne era una parte se vieni ristretto, impaurito, se non riesci più ad andare avanti, se vedi arrivare la guerra. Questo è un battesimo del fuoco, ci sei già in mezzo. La domanda è come lo affronti, ti ammali psichicamente, ti riempi di psicofarmaci o lo sussisterai, lo supererai. Va sempre peggio se questo mondo, non lo puoi cambiare, ma possiamo cambiarlo in quanto prendiamo la giusta posizione. Devi capire questo battesimo che è in corso, a cosa mira, a cosa mira la forma compiuta dell'autonomia, la maturità. Quindi cerchiamo questo Salmo che è la nostra storia, che già è in corso da tanto tempo. Incrementerà ancora con un certo culmine, ma hai già passato centinaia di queste esperienze nel piccolo, nella forma iniziale. Allora, la purificazione per la perfezione comincia con l'esperienza dolorosa che leggiamo in Salmo 22, versetti 1 e 2. Conosci questo? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 700 anni prima è stato scritto. Gesù lo, lo grida dalla croce, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È stata un'esperienza reale o falsa? Ah, sì che era vera. Non ha fatto uno show. Certo ha mostrato, ha indicato a quello che c'è scritto nel Salmo 22. Questa è un'esperienza che faremo. E chi la fa? Non il pagano. Non conosce Dio. Se dice Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato non l'ha mai conosciuto, se grida Dio nell'ultima ora non arriva nessuna risposta, neanche da lui. Ma qui la storia continua, qui non muore come un, un criminale alla croce, ma muore come un figlio di Dio. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Adesso arriva l'esperienza che conosciamo. Te ne stai lontano, senza soccorrermi. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Lo conosci? Salutate con la mano se lo conoscete nella sua forma iniziale. Sì, salutate pure. Sì, vedo alcuni che salutano. Gridi, chiami, hai camminato col tuo Dio, hai seguito lo spirito dell'autonomia, ed un tratto c'è silenzio, Dio sta zitto, tace. E nei versetti da 3 a 20 in questo Salmo c'è tutta la scena della crocifissione scritta 700 anni prima che era anche indirizzata alla crocifissione di Gesù e questa purificazione al compimento si conclude poi con l'annuncio autonomo dell'abbandonato da Dio che soffre al versetto, dal versetto 21. Ma sapete una cosa? Qui ci siamo imbattuti in un'altra pietra d'inciampo, un falso fondamento. Il testo è stato tradotto umanamente, non divinamente, non con quello che viene trasmesso nel testo originale. Questo testo è tipico come lo conosciamo in tutte le traduzioni. Qui rimaniamo di nuovo bloccati in questa situazione terribile. Vediamo prima la versione insufficiente. Prima che ti mostro quella riveduta, allora, come finisce questo Salmo, parliamo del battesimo del fuoco. Nel testo insufficiente dice strappa la mia vita dalla spada, dalla violenza dei cani, salvami dalla vendetta del leone, salvami dalle corna del bufalo. Lo senti? Da, da, salvami da, già prima che io finisca sulle corna, povero me. Così racconterò la, il tuo onore ai miei fratelli in mezzo alla comunità. Così ci piacerebbe, così ci piacerebbe, attacchi da fuori, aspettiamo solo aiuto da fuori, da sopra, che mi salvano dal pericolo, dalla bocca del leone, assolutamente non dentro, sulle, non sulle corna. Prima delle corna deve essere tutto risolto. Rapiti, prima dicono i cristiani, non funziona così nel battesimo del fuoco. Non funziona così nell'autonomia, purtroppo no, o grazie a Dio no. Seguite bene, è, la, è il vostro potenziale, è il vostro capitale spirituale che vi dico, è la realtà che, che arriva a noi tutti e qui è decisivo capire cosa c'è scritto, quali sono i tuoi diritti. Vedete, non funziona così nel battesimo del fuoco e perché no? Dio sta consapevolmente lontano, mica è diventato sordo, tace consapevolmente è un programma, un programma di maturità, un, un esame finale, un battesimo di compimento, riuscite a seguire? Dio tace consapevolmente e così deve essere. Ho ritradotto questo testo dalla Septuaginta e te lo leggo come va compreso nel testo originario. Perché la proclamazione dell'autonomia compiuta inizia con un imperativo. Dalla croce, diciamo, adesso ti metti tu nella tua posizione, nella tua non via d'uscita che, che non vedi dove ti senti come Gesù alla croce, completamente indifeso, impotente e ora anche abbandonato da Dio. Osservate che cosa fa emergere da voi il battesimo di compimento. Ecco come suona, e, lì dal versetto 21. Ora egli chiama dalla croce, dal sopra le corna del bufalo, non prima, ma da sopra le corna, dalla bocca del leone... Da, da dentro alla bocca del leone mi mantieni salvo. Sì, dalle corna del bufalo, da sopra le corna. Presenterò attraverso di me, attraverso il mio indebolimento, il tuo vero essere ai miei fratelli. Sì, ti loderò ancora in mezzo alla grande assemblea. Lo capite? Lo capite? <ride> Allora cos'è l'autonomia compiuta? Se conosco il mio contratto, se so qual è il mio diritto, se ho un fedele compagno in Dio, anche se tace, non è che mi abbandona. Conosco i miei diritti, tu hai da salvarmi. Come una moglie che dice, mi devi approvvigionare. Nel mondo diresti, fuori dall'osteria, non devi bere, devi provvedere per me. Ovviamente non è inteso in modo blasfemico, Dio vuole che impariamo questo, che impariamo a basarci così su di Lui, non si arrabbia da nessuna parte peggio nella Bibbia che se non fai questo. Se non confidi e credi che gli sia un Dio che controlla la situazione, non importa quanto sia grave, allora me ne frego dei media, di tutta l'industria farmaceutica, dell'elite finanziaria e di tutti i membri delle società segrete, me ne frego di tutti perché conosco un Dio che dice, io sono più grande di loro, non sono nulla per me. Nulla. Tu conti su te stesso, vero? Supero ogni insulto con la forza che è in me, grazie a Dio. Sì, questo è quello che Dio vuole sentire, dalle corna del bufalo, con il mio indebolimento. Rappresenterò il tuo vero essere, ti loderò nella grande riunione. Vedete? Questo è quello che ha fatto Gesù alla croce, Giovanni 19,30. Sta scritto, quando Gesù prese l'aceto, disse, è compiuto, è compiuto, erano le ultime parole, e dopo questo ha... Consegnato al suo spirito. Vedi quanto è attivo nell'ultima ora. Il Salmo inizia con perché mi hai abbandonato, ma poi dice è compiuto. Giovanni 2, 19 21, si è compiuto proprio quello che Gesù ha detto. Disse in faccia ai suoi nemici, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. I giudei gli hanno detto, è durata 46 anni la costruzione di questo Tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Questo è il Tempio di Dio, quello nuovo. Ha abolito il sacrificio sulla croce, come ho detto, e ora dobbiamo guardare al paradosso. Qui entriamo nella profondità dell'essere autonomo compiuto. Il paradosso, chiedo ora, Gesù aveva bisogno che qualcuno lo risuscitasse? o doveva risuscitare lui stesso. Capisci cosa dico? È entrato in un passivo e viene risvegliato e aspetta che Dio lo risuscita o risuscita da solo? Tutte e due. Tutte e due al contempo. Se sai questo, se conosci questi segreti, puoi dominare lo spirito nella forza di Dio. Dalla bocca di Gesù, prima di venire crocifisso, ha detto come, di, come vieni vissuto, qual è il tuo compito. Un passaggio dice che deve essere eh, risvegliato, risuscitato, dall'altro dice che lo fa da solo. Da qui in poi Gesù ha iniziato a mostrare a loro che dovrà andare a Gerusalemme e dovrà soffrire tante cose e dovrà essere ucciso e al terzo giorno Doveva essere risuscitato. Parla di un chiaro passivo che viene risuscitato. Gli succede, gli viene fatto. Dio lo risveglia, lo risuscita. Il prossimo è Giovanni 10, 17-18. Gesù dice, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Sentite la differenza che io la riprendo. Che io la riprendo. Nessuno me la toglie, dice, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Lo vedi? È una chiara contraddizione, è un paradosso, vero? Ora dici, sì, ma deciditi Gesù, verrai risuscitato o è il papà celeste che lo fa per te o sei tu che ti alzi da solo? E lui dice, tutte e due, mi alzo, alzo il mio braccio nello spirito perché vivo, sono immortale e perché non mi arrendo lì sulla croce, non dico, Dio mio mi hai abbandonato, ora mi arrendo. Lui dice, no, ora scenderò da queste corna, queste corna che passano attraverso le mie mani e i miei piedi. Uscirò da lì e triofferò. Li prendo per mano nel nome di Dio. Io sono colui che sono. Mi rialzo dai morti. Sento la chiamata del padre che dice, alzati. E siccome lo accolgo e sono quel che sono, per questo vengo risuscitato. E lì arriva la forza di risurrezione perché non l'ha rinnegata. Questa è l'autonomia. Questa autonomia si mostra nella propria decisione. E questo è il contesto? Dopo essere stati abbandonati dal mondo, dopo essere stato crocifisso dai propri nemici, seppellito dai propri amici, e alla fine è sparito anche Dio? Se si parla di autonomia compiuta, questa è l'esperienza che faremo? L'ho fatto migliaia di volte. Ma prima devi conoscere Dio, che puoi dire perché mi hai abbandonato? Ma ti abbandonerà, credici? Mi ha abbandonato nelle, nei momenti più stupidi della mia vita. Ma se mi ha abbandonato perché sono qui? Per i motivi citati Perché sono stato abbandonato fino al punto che ho preso in mano il bastone. Nel mio tempo record è durato due anni e mezzo. Te lo dico affinché tu lo faccia in due giorni e mezzo. La meta al più tardi, al terzo giorno, deve risalire, risalire, risalire. Ok? Vedete? È alla fine, della, al punto finale della vostra vita, privatamente, famiglia, lavoro, eccetera. A quel punto finale, nel nome del Dio fedele, per parlare di questa autonomia, io farò, io sono organo del suo corpo, per questo sono anche la risurrezione, in questo caso con la croce. Io sono la vita, che lo puoi dire, perché sei il suo corpo, perché vieni vissuto da Lui, perché la Sua perfezione la lasci sorgere in te. Questa è l'autonomia compiuta nello spirito. Questa è la forza più potente dello spirito autonomo. Di questo ne parliamo ancora un attimino. Vogliamo parlare della più forte forza della, del, di questa autonomia. Questa è la forza della croce. Presta attenzione, perché adesso viene magari qualcosa di nuovo per te, ho detto, il messaggio della croce nasconde in sé la più grande forza che puoi avere sotto questo cielo. Non parlo qualcosa di religioso, il messaggio della croce ci trasmette il fatto che la forza di Dio, distaccatamente da tutte le saggezze umane o sensazioni, eccetera, la forza di Dio agisce anche ancora a noi, in noi, attraverso di noi, anche se siamo lontani da tutte le cose fattibili umanamente, ed è sempre presente e agisce nonostante tutte le nostre possibilità umane, lo dobbiamo finalmente capire, la nostra forza. E lo stesso noi rimaniamo sempre in gara, in gioco. Questo voglio dirti con questa conferenza, tu resti sempre in gioco. Devi mantenere il gioco, peggio diventa più ti tieni in gioco. Non ti arrendi e dici, ah ormai muoio e Dio mi risusciterà chissà quando. No, allora ti lascerà e non ti risusciterà. Per questo ripeto, la forza di Dio, con tutta la sua saggezza, con tutto il suo volere agire in noi, esiste sempre al 100% indipendentemente da noi, anche se ci mancano i sensi. Lui è sempre ancora qui come nostra forza. Per questo, con Gesù dissanguato la croce, fisicamente non poteva fare più nulla. Con le mani inchiodate, i piedi inchiodati, proprio in quel momento è successa la seguente cosa attraverso di Lui. Ha continuato a proclamare la vittoria. Siccome ha proclamato la vittoria, la forza di Dio si è fatta strada in tutto il mondo e ti devi sempre ricordare non c'era tv, radio, niente, ha agito per tre anni e viene crocifisso come criminale, come uno che si è meritato la morte e tutti dicono, wow ci siamo sbagliati così tanto, deve esserci qualcosa di vero, se lo si crocifigge alla, alla croce, solo un paio di settimane dopo, tutto il mondo si picchia al petto e dice, rimpostiamo la nostra ora ci siamo sbagliati, la forza di Dio, sprigionata nell'ora più debole, nell'ora più debole che tu ti possa immaginare, ma lui ha perseverato. Questo è il messaggio dell'autonomia compiuta e la sua forza e potenza. Dio agisce. Dio agisce. Dio continua ad agire attraverso te, attraverso me, attraverso noi, distaccatamente dalle nostre capacità e possibilità umane dalle nostre azioni, proprio nelle nostre esperienze di morte, Dio sprigiona la sua più grande forza. Peggio diventa fuori, più sale la forza in noi. Se non ci ritiriamo dal gioco, se rimaniamo in questa visione, se rimaniamo autonomamente in gioco, quindi meno siamo concentrati su noi stessi, più Lui inizia ad agire. Se siamo orientati a Lui per ricevere, e restare organo per Lui, di questo si tratta. Il messaggio della croce non ha nulla di religioso in sé, di quel che si è fatto. Tutte quelle cose, culti della croce, come sono, vengono fatti da duemila anni, sono veramente pugni in faccia a Dio. Mettere in piedi una croce, chinarsi alla croce, eccetera. Dio non può essere più lontano che da questi culti, visitare sepolcri sacri, inchinarsi in santo timore. Ah, oh, qui è morto il mio Salvatore. Non dico nulla di sbagliato, tenerlo in onore. Ma è un pugno in faccia, perché questo era il messaggio. Quando sei condotto nell'ora peggiore, la tua forza più grande alla porta, e lì, se non ti arrendi, se solo prendi in mano lo scettro, e alzi il bastone come Mosè in fede, Gesù è salito in cielo con il suo sangue versato dagli assassini, c'è cioè scritto direttamente nel santuario celeste e ha operato e pronunciato il perdono, avrebbe anche potuto tirarsi, strapparsi giù dalla croce fuori i chiodi per vendicarsi dei suoi assassini, avrebbe avuto il potere, difatti sono sempre caduti davanti a lui quando lo portarono via e dissero dove Gesù? Lui rispose, io sono e subito cadero tutti a terra. Avrebbe potuto continuare così, ma questo è il messaggio, proprio questo. Qualsiasi cosa ti si fa, non vendicarti da solo. Simbolicamente fai salire il tuo sangue come ha fatto Gesù per riconciliare l'umanità. Continua ad amare. Continua ad amare. Risuscita e servi l'intero. Abbi l'intero davanti agli occhi. Perché questo atteggiamento fondamentale è il messaggio che ha portato Gesù, perché siamo tutti immortali e condivideremo l'eternità come un organismo. Nella barca ci sono tutti coloro che stanno lavorando contro di te, i peggiori tizi. È solo questione di tempo, una questione di crescita, della nostra crescita. Più seguiamo la forza autonoma, più loro finiranno in ginocchio. Ci credete? Ci credete? Bene che ci credete. Vedete, ma anche la disciplina deve scattare direttamente da Dio e indipendentemente dall'essere umano, così come ogni cosa è operata direttamente da Lui. Ma lo, lo ripeto sempre, nel lavoro di squadra innescato dalla nostra mano alzata in fede, chi fa il male riceverà il male, chi perdona riceverà perdono più sali in questa impostazione di vittoria più velocemente vengono le manganellate sui malvagi che non puoi vincere con forza umana tutto succede da solo senza la nostra propria vendetta non mi sono mai vendicato mi si può fare quello che si vuole possono farmi quel che vogliono tanto di più salgo ed entro in questa forza autonoma ho intere liste Gente che mi ha affrontato frontalmente, non posso neanche raccontare cosa è successo a loro senza che io avessi mosso un dito. Ho intere liste e così continuerà e diventerà sempre peggio, perché non è il mio problema, ma è il problema del Signore. È una storia di Dio. Se io proseguo e rimango in questa visione, lo spirito autonomo è come essere un vaso aperto. Pronto ad aspettare tutto il tempo l'agire di Dio in e attraverso di noi. Distaccati dal nostro volere, dal nostro agire. Lasciamo scorrere la storia di Dio come un film che va attraverso la nostra vita. Ovunque poi siamo, Dio avviene e si manifesta. Non è che deve, ma vuole in ogni regola, di regola. Ma il tutto sale completamente, ma distaccatamente da noi, dal nostro volere a giro. Il nostro volere a giro. Lo può anche scacciare. Questo dobbiamo capirlo. Possiamo bloccarlo, possiamo annebbiarlo. Lui è un gentleman, ha detto qualcuno. Se non lo vuoi, se ne va in un attimo. Lo devi veramente desiderare fortemente, così che rimanga nella tua presenza. La nostra apertura e aspettativa del suo agire gli spalanca le porte per il possibile e l'impossibile. E questo è il punto. Quindi... Quanto più l'attività di Dio appare indipendente dal nostro aspetto e comportamento esteriore, come anche dalle nostre parole e opere, tanto più potente irrompe il suo proposito, irrompe in e attraverso di noi. Qual è il proposito? Lo riassumo così. La sua meta è essere tutto in tutti. Che abbiamo una tale fiducia in questa perfezione in noi, che la desideriamo come null'altro. Quindi aspettati anche tu per favore la perfezione, le perfezioni di Dio come risultato, come flusso che esce da te, che sgorga da te, sotto ogni aspetto. Le perfezioni di Dio in tutti i tuoi bisogni personali, nel tuo proprio ristabilimento. L'efflusso flusso perfetto di Dio da te, quando hai mancato le leggi di natura o i principi, quando sei caduto, hai peccato, tuttavia la luce perfetta di Dio nel tuo riconoscere attraverso la rivelazione e lo svelamento, aspettatelo. Nella tua consapevolezza dell'intero e nella tua vita organica, aspettati le capacità perfette di Dio che fluiscano nei tuoi doni e fluiscano attraverso di te come parte di un grande insieme di continuo, nel tuo servizio, nell'immediato, nel tuo percepire, nel tuo come percepire Dio? Aspettati in ogni momento le virtù perfette di Dio in e dal tuo essere, corpo di Dio, per l'efflusso della presenza di Dio. Questo è il Santissimo. Se succede questo, se lo facciamo tutti insieme, succede. E così l'ha formulato Romani 1,17 Non mi vergogno del Vangelo e la forza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. La forza di Dio è la buona novella che... Completamente indipendente da parole o prestazioni umane che ci porta direttamente nella salvezza, ci, ci disciplina nella salvezza, ci attira. Ogni tentativo, umanamente, di appropriarsi di qualcosa, umanamente, per riuscire a fare poi da soli qualcosa, è come un, una sberla a Dio? Dobbiamo finalmente capirlo. Da te stesso non puoi far nulla, deve essere fatto. In quanto tu fluisci assieme. Il messaggio della forza di Dio che agisce tutta da sé. Possiamo essere puramente organo. Possiamo essere puramente organo. Già solo lo sforzo da se stessi di operare qualcosa, la più piccola preoccupazione, paura o la messa in discussione paralizza, distrugge questo messaggio. Capite? La forza di Dio che agisce e opera tutto, che viene dalla dal nostro inconscio. Questo è il messaggio, dall'obiettività divina per entrare nella nostra vita soggettiva. Dio opera nonostante noi, attraverso di noi, a noi. Dio opererà sempre così. E quando non ci accorgeremo, o quando neanche vorremo più, Dio continuerà ad operare. È capace di far sì che in o attraverso di noi succedano i più grandi eventi senza che noi abbiamo alzato un dito. Questo è il punto. D'altra parte, egli può naturalmente operare direttamente attraverso le nostre dita e parole, cosa che vuole e fa costantemente. Quindi il suo operare è e rimane completamente svincolato dal nostro volere cercare in altre parole, egli è, per così dire, sceneggiatore, regista e attore tutto in uno. Paolo una volta l'ha riassunto così in secondo Corinzi 2.14, ma grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo. Ciò intende appunto in noi come corpo di Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Era talmente fiducioso questo apostolo, perseguitato come nessun altro, che disse, ovunque ci agganciamo e restiamo alla forza autonoma, si manifesterà sempre la forza di Dio. Per questo gli apostoli hanno sempre di nuovo raccontato quello che Dio ha fatto con loro. Lo puoi rileggere, ti dico un paio di passaggi. Atti degli Apostoli 14, 27, 15, 4, 15, 12, 21, 19, quello che Dio ha fatto con loro hanno raccontato, non cosa hanno fatto loro con Dio, anche se erano loro ad agire. Che questo sia il nostro agire, la nostra preghiera, Signore, insegna alle nazioni il linguaggio di Dio, cioè le tue attività, la tua immediatezza, insegna loro il tuo potere di capacità, la tua forza. La tua forza è la lingua di tutte le nazioni che possiamo imparare. La dogmatica ci porta nella confusione babilonica di tutte le lingue dove ognuno capisce qualcosa d'altro. Questo è il modo in cui Dio vuole parlarci, con l'agire. Questo è il linguaggio che tutti capiscono. La disciplina del re è, nonostante tutto questo, tutte le ingiustizie, i crimini intorno a noi, tutta la cattiveria, nonostante tutto questo, non vederci dietro l'impotenza di Dio, un'indifferenza da parte di Dio, o pensare che Dio si compiaccia a tormentarci, questa è la disciplina del re. Cos'è allora se Dio permette tutto? Noi compiamo questa disciplina del re? se in tutte queste cose difficili che ci circondano e che arriveranno, lo dico provocativamente, che proprio in queste appunto riconosciamo la forza di Dio, la grandezza di Dio. Lo puoi capire solo se hai questo fondamento. L'onnipotenza di Dio, la sua sovranità, riconoscerla in tutto quello che permette e dirgli grazie in fede per tutto quello che succede. Questa è la disciplina del re. E so in che modo lo capisce uno che è lontano da Dio, che direbbe, ah dici sempre grazie, e eh, colpisci ancora una volta Dio. Si può capire anche così, si può interpretare anche così, di sempre grazie mentre viene picchiato. Così può dirlo solo una persona che non ha l'esperienza che Dio ci manda nel deserto per mostrarci la sua grandezza. Leggi di nuovo Deuteronomio 8 e 9. Dio lo riassume, dice a Mosè e a tutta Israele «Ti ho mandato nel deserto, ti ho confrontato con la fame e le sofferenze solo per mostrarti la mia grandezza, affinché tu riconosca che il mondo non vive solo di pane, ma di tutte le cose, tutte le parole che vengono dalla bocca di Dio». Come puoi sperimentare che Vivi senza cibo e senza entrate, solo se ti viene tolto ovviamente. Finché ce l'hai, Dio non si mostra. Quindi erano centinaia di migliaia di persone nel deserto, non avevano cibo, non avevano acqua. L'ho fatto solo così che fai l'esperienza, che dalla roccia posso abbeverarti. Li devi solo parlare già viene l'acqua. Qui entrano in gioco le cose sovrannaturali. Ti piove il pane dal cielo devi capire che quello che ti arriva nel deserto, quello che ti minaccia, è che hai un accesso a perfezione divina. E proprio questa, isra questa scuola israele non l'ha capita, sempre mormorato contro Dio, si è distaccata da Dio, e questa era la sua condanna a morte, non perché li ha odiati, ma perché si sono squalificati da questo processo del divenire stabilito da Dio. Perché Dio ci ha creati per entrare in Lui, che i deserti e il fuoco non ci impressionano più, le guerre non ci impressionano più, tutti i movimenti umani non ci impressionano più e Dio lascia intensificare fino all'estremo, nell'aspettativa che tu arrivi a Lui, non per dire oh, aiuto non posso fare nulla, ma che dici? Dio, adesso basta? Autonomia perfetta? Io lo prendo in mano, dico nel nome di Dio, adesso io sto qua e tu agisci attraverso di me. E poi batte il suo cuore e dice, ah oh, finalmente l'ha capito. Adesso facciamo qualcosa, finalmente, ma solo lì. Se li ringraziamo per tutto e ne prendiamo ancora una in più, diciamo super, adesso arriviamo vicini alla meta, lui si può permettere tutto questo e non è per niente imbarazzato. Tutta la depravazione dei popoli le ha permesse tutte perché alla fine Lui riordinerà tutti a sé, perché tutto e tutti sono stati creati da Lui, in Lui e verso di Lui, perché non solo conosce il programma ma l'ha fatto e lo esegue, perché tutto deve servire a Lui e anche a noi deve servire tutto, come abbiamo letto prima. Vedete, per questo nella Bibbia Dio ci racconta apertamente e sovranamente, in maniera spudorata come il suo supremo custode di questa creazione, che fu chiamato il figlio dell'aurora, si allontanò da Lui e mutò nel diavolo in persona, in Satana, che da millenni distrugge le persone e provoca tutto il male. Senza mezzi termini, Dio dimostra che se lo può permettere, allo stesso modo, Egli ci dice, senza mezzi termini nella Bibbia, quante volte ha perso l'intero Israele, che come popolo era il suo corpo. Puoi sempre scegliere, vuoi dire, è l'impotenza di Dio? No, lui ci dimostra, se non confidi in me, sei fuori gioco. Allora ti abbandono a quello che è fuori di me. Hai a che fare poi con l'inferno praticamente. Quei popoli che sono crollati perché non hanno mantenuto la fiducia, ce lo mostrano molto chiaramente. Perché Israele non voleva mai essere corpo, ma essere lui stesso la testa, sapere tutto meglio di Dio. Ma Dio ci racconta anche apertamente nella Bibbia come il suo miglior re nell'Antico Testamento, cioè il re Davide, il più lodato, sia stato tradito insidiosamente e perseguitato fino alla morte dal suo proprio figlio Absalom, il suo figlio preferito, radunò un gruppo di guerrieri per uccidere il padre, ma anche come Gesù sia stato derubato, tradito e calunniato dal suo discepolo e tesoriere Giuda e poi consegnato alla croce. Dio si può permettere tutto questo? Perché sin dall'inizio ha profetizzato come andavano a finire tutte queste cose. È meglio che ci crediate? Tutte le sue profezie nella Sacra Scrittura si sono avverate esattamente fino ad oggi. Si potrebbe predicare per settimane su ciò che è stato adempiuto esattamente. Qui in Apocalisse 5,13, adesso andiamo verso l'atterraggio. Siamo nell'atterraggio, vedo già le righe sulla, sulla pista. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e nel mare, tutte le cose che sono in essi, che dicevano... A colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Vedete? Dio qui l'ha predetto, alla fine tutte le creature, tutte senza eccezione, su tutti i livelli, entreranno in una lode e diranno tu sei giusto, tu sei giusto. Dio è l'agnello, l'agnello è un simbolo per persone che si, si sottomettono umilmente alla sua conduzione, alla sua guida. È un simbolo. Per questo anche la caduta di grandi colonne del nostro servizio, anche di altri o vostri figli che avete perso in questa battaglia, è una prova della forza di Dio che queste circoncisioni se le può permettere. È davvero così? Egli fa entrare in acque più forti? Li fa entrare nei deserti per imparare qualcosa? Perciò dico ancora di più, continuiamo a essere disponibili a, a questo Dio come un organismo vincolante e rendiamo grazie e adorazione a Lui, il Dio Onnipotente. Anche voi potete dire grazie? Bene. Arriviamo ancora all'ultimissimo, una cosa molto breve, riassumiamo questo in pochi minuti, vi prego adesso questo discorso, questa predica, di confrontarsi con questo e di vedere se non siete attratti a far parte di questa autonomia collettiva, io dico riconosciamo, percepiamo e seguiamo organicamente insieme il flusso dello spirito autonomo. Lo ripeto, abbiamo servizi di evaluazione, potete contattare chi vi ha invitato, se vi sentite attratti, se sentite che è il momento, venite nell'evaluazione così che possiamo mostrarvelo, questo salary, salire, scendere, fluire insieme a questa forza, che lo potete testare, percepire, imparare insieme a riconoscere una testimonianza comune. Fatene uso e vi invito ad operare assieme in modo vincolante. Dichiaratevi vincolanti per questo processo di divenimento che abbiamo insieme. Vogliamo agire insieme, lavorare assieme. Vogliamo essere insieme organismo. Perché questo? Arriva al rettilineo finale. È il nostro compito. Non aspettiamo un Dio che lo fa da solo per noi. Aspettiamo questo Dio orientato a ricevere, che in noi porterà alla caduta di Babilonia. Questo è il linguaggio biblico. Babilonia è un simbolo della confusione, un'epoca della, della confusione, come viene fatto dai mass media e non aspettiamo altri, affrontiamo noi stessi per porre fine assieme al controllo totale della mafia del mainstream. Ci siamo già in mezzo, hanno già perso milioni, hanno perso la fiducia di milioni di persone, anni fa era ancora completamente diverso, ma attaccandoci, attaccando lo spirito di Dio in noi, l'autonomia compiuta in noi. E così hanno sigillato la loro sconfitta. E non prendiamo la forza fisica, sarebbe impossibile, come potremmo? Ci vorrebbero armi nucleari, no, nulla del genere. Ma perché siamo uniti a colui che è l'onnipotenza, la gloria autonoma in noi, il compimento autonomo, la forza di Dio attraverso di noi come un Mosè, un singolo uomo, che ha condotto tutto un popolo fuori dalla schiavitù. Non perché era un unico uomo, era l'unico che era a disposizione, ma la sua, il suo bastone ha agito, ha fatto che Dio agisse. E insieme vogliamo alzare questo bastone, ok? Per far risorgere un nuovo mondo in mezzo al vecchio, qui ed ora. La forza dell'autonomia dell collettiva. Amen. Amen. preghiamo, Dio è Padre, crediamo alla Tua forza, la sperimentiamo da decenni, e ci ha toccati già più volte, più siamo stati attaccati, più è diventata grande la nostra forza, perché siamo rimasti in gioco, siamo diventati internazionali contro ogni campagna diffamatoria, contro ogni potenza, e ci hai portati su, sempre in su, e hai fatto forza dalla debolezza, hai trasformato spostatezza in ogni potenza, dalla penuria ci cioè hai portati nell'abbondanza. Hai trasformato ogni debolezza in forza, morte in forza di risurrezione. Vieni ancora di più in nome di Gesù e ci insegni in ogni situazione come intero organismo a livello internazionale a salire senza atti religiosi e diventiamo la forza di Dio che porta al cambiamento della terra come tu lo vuoi. Proclamiamo queste forze, crolleranno. Il nuovo ordine mondiale finirà sotto i nostri piedi perché tu agisci attraverso di noi. Amen. Amen. Amen. Cari amici e ospiti, vicini e lontani, è un grande onore per me annunciarvi il nostro brano per flauto indiano, Wakpa, il fiume. Wakpa è un termine indiano e significa fiume. La vita è come un fiume, nasce da una fonte e ha una destinazione. Il fiume bagna, cambia, dà vita e questo brano vuole chiamare tutti noi, ad essere parte di questo cambiamento. Questo brano è un riconoscimento alla grande cultura indiana che purtroppo è stata quasi completamente distrutta. Ed è per questo che siamo qui oggi affinché insieme possiamo superare la divisione e la distruzione e possiamo farlo solo insieme. È un grande onore per noi che un vero Lakota abbia parlato il testo del nostro brano. Per permettervi di capire le sue parole, abbiamo inserito dei sottotitoli. Yeah and yeah, it